Ivo abbiamo sbagliato mezzo, eh. La bici? Gli cici sono, eh. Sono lì. Però abbiamo voluto fare i basti in Anzi, non è che abbiamo voluto noi fare i basti in No, qualcuno vuole fare il basti in contrario e quando è inverno fare i salti in bici. Ti poi eh, ci attirano perché c'è il salto in bici, sì. poi però quando arrivi qua fa freddo e dici. È che cazzo? fa freddo! Ciao Toto Chi c'è? Come stai? È, è tutto molto bello qua, mi piace, mi piace. vorrei saltare. Ah, ecco. Allora Fabio? Come stai? Tutto? In realtà eravamo lì, al... eravamo eh, in un posteggio al freddo, all'ombra, si è sceso il macchietto. Ma cazzo Monza c'erano 20 gradi, perché siamo venuti? Eh, bravo. Però invece adesso, col sole così, mi sa che rivalutiamo magari un sì, po' sì, la situazione. Quindi sì, sì, sì. questo è il regalo per te? Ah, addirittura? Sì. Anche se io non bevo birra, la assaggeremo lo stesso. Vieni, per te. Eh no, se te no, io no, niente. Non posso prendere. Eh, pre eh minorenne, cazzo. Mi faccio assaggiare un goccino. Va bene. Ah, Comunque direi... Tu sei fuori luoghissimo. questo cappello. Sì, sì poi, un... proprio... Ma poi Fabio, non so se hai capito, lui è di Napoli. Ma oh, io oh, se non parlo. Ma con cosa sei venuto a piedi? Eh, più o meno, sì. <ride> e a Napoli non ci sono i mezzi di trasporto. <ride> uh, King of Snow, Livigno, scuola chiusa a Napoli. <ride> Sono accecato dal sole mamma mia Comunque questo evento organizzato da The King cioè, Solito Fabio che avete già visto probabilmente i video in Liguria a Diano Marina È un evento che fa ogni anno dove fa una gara sia di due slalom Quindi in discesa con le bici ADH, DH E poi ha fatto ha costruito anche un salto da dirt Però salteremo sempre con la bici di DH Io non ho portato la bici di DH perché Secondo me è troppo usare la bici di Ho portato l'enduro E dovrebbe esserci la sigla prima dell'inizio del video, no? È il video di Tortuga. 2 1 SIGLA Dai rischi! Vai vai vai Vuoi farle sbrappate Ivo? Non so se è molle o dura la gomma eh Tu che hai già fatto Hai già fatto qualche discesa? No Tanto per non tenere Non tiene lo stesso Quindi tanto vale uh -huh. <ride> No tanto vale proprio non farle tenere Che ne hazzata è lo skillift con la bici? Ho paura Oh cazzo Ah, dove è mancato tutto andare. ecco non arriva un altro ah da dentro è stranissimo ce l'ho su so sbagliatissimo ce l'ho in mezzo alle cosce qua vabbè approfittiamone tanto che stiamo salendo per far due parole in teoria adesso proviamo la pista del Slalom. guarda lì Prima volta che provo ad andare sulla neve sulla pista da sci In realtà ho già fatto dei contest proprio del campionato del mondo sulla neve Contest che si chiama White Style che facevano fino a qualche anno fa Che però non era direttamente sulla neve I salti eh, in realtà erano completamente pannellati di legno sotto Quindi sulla neve c'eri ben poco <ride> È un po' più difficile staccarsi Comunque ho già fatto la figura del palotto sotto perché ho mancato due volte il coso Molla Vai, Eccolo ti è, ti è, ti è ti andato è Va bene Ciao Ivo Ciao Ivo Ti follow oh, Ma fa paurissima Stiamo andando velocissimi ragazzi Oh shit oh, Ma cosa c'è Minchia cosa si slida Oh, oh di qua si va Dai, rifacciamo un'altra volta per provare Ragazzi, che figo comunque E poi la cosa impressionante è la velocità Cazzo, si fa veramente fortissimo Non mi sono incastrato sto giro Oh, ma c'hai quegli sci o no? Eh? C'hai quegli sci no. o no? Cosa vuoi girare? Certo E io li sì, vado a casa a casa giriamo. Eh sì, un pochino, due rail Partito, è partito! Dai vai dai Ivo che l'hai già fatti, ti allora, seguo okay. Di fianco saltiamo, Ivo sono di fianco Sono di fianco uh, ciao. Ti supero vai piano, vai piano. Allora, forma semplice Siamo testa a testa, l'uno contro l'altro Chi vince passa avanti al secondo turno Ok, okay. cosa non vale fare? Non vale tagliare, <ride> poi sportellate divertitevi, fate quello ah, okay. che volete La... Le coppie le abbiamo già fatte Ce le abbiamo qua Ehi, Oh, fatto di gruppa! Tra l'altro, sono proprio il primo a partire. Non vi ho detto con che bici sono venuto. Vi ho detto che ero con l'enduro. In realtà sì, è l'Olmonte, non è neanche l'enduro La Rose Pikes Peak. Ho preso questa siccome in teoria c'è anche un salto, quindi dopo faremo qualche trick di là. E questa è più facile da usare per i trick rispetto alla bici proprio da Downhill. Ci lamentavamo sì, devo... del freddo. Aspetta, Adesso qui, si provano. muore di caldo. Le è vero, mi... tu, tu sei il shaper qua allo snowpark. 3, sì. 2, 1! Gol! No. Dai, dai, dai! Oh, è la Madonna, che accelerazione bruciante! Gol! Grande! Oh. Grande. Prima gara fatta, abbiamo passato il turno. Che in teoria, se passiamo tutti i turni, sono 5 giri in totale. Allora, Ivo non vuole ammettere quello lì che ha perso contro Nicole. Ammettilo? Bravo. Il segno di pace. Ecco, oh. ho rotto il casco. Adesso sono io contro Nicole. Okay. Opa. Bella. <ride> 2, 1, Via. Ti sei? sei? Viva! È grandissima, grandissima cazzo! Mi stai dietro, è grandissima cazzo, vai! È bastarda adesso, è scivolo cioè è molto sì, più... Sì, sì, soprattutto quella C'è cor la ruota proprio che va dentro nei canaletti. 2 1 due! No, oh, sono morto già. Ce la faccio più a pedalare. Grande. Allora, ragazzi, abbiamo un problema. Siamo in finale. Io, lui, Franz. Però il problema è che siamo in tre adesso. Diretti, cioè, non più o due. Questa è un po' nazi Ok, in tre. Bella Io tra l'altro ragazzi volevo dirvi che voi vi siete persi che in realtà sono appena partiti in gruppo tutti gli altri Perché hanno fatto tipo un mega avalanche, un mega trenino e quindi ci hanno distrutto per bene tutta la pista 3, 2, 1, via! Cazzo, grande Franz, Oh un porco, si va giù qua Bella, oh, bella. Oh, bella, bella, bella. Non avevo più in partenza, non ho spinto un cazzo quando devo pedalare La gara non è incastrata Molto divertente, esatto, veramente figo, sì Allora, finita la gara del, dell'avalanche, ha vinto Franz, io secondo e Luca Adesso facciamo un po' di salti di riscaldamento Su salto ador che ce l'ha Occhio! Tiro eh. Ricci ricci. Occhio! Eh! Sei Ricchi? Si sì, è piccolissimo è il salto. È piccolo del Grande Si si sì, sì, è piccolissimo. Un flippino e poi vado a prendere gli sci così salto un po' gli sci. Occhio! Porco oh, oh, dio Un po' lungo eh. La rampa l'abbiamo spostata di un metro. flippi anche te? Eh? Quasi quasi. Dai ti filmo da fuori. Ivo, fortissimo, fermo immobile, oh. Oh. fa lungo, lungo Ivo, quando non c'è la velocità nel dubbio, overshot <ride> siccome non partecipo al best trick per lasciare spazio ai giovani, No perché ah, sennò no, poi spera non sì. vinco e mi insultano <ride> Devo fare il ventacco Ivo Allora devi spaccare il culo Prima partita Ivo, Eva Ivo, Ivo, Ivo non cazzo, incazzare ah, C'è Ivo nel best trick Vediamo Io volevo un 3-6 Non volevo un flip e 36? Niente 3,6? 6 Ero qua per filmarti quello. Mi ha chiamato, mi ha detto vai su a filmarmi è Stato lì a aspettare sì. che partisse. E poi non mi fa neanche 36. Non mi fa neanche 3,6 No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sci si shredda. no, no, no, no, Stiamo andando a Magna e poi se scia c'è lo snow parchino qui, un po' di rail così mi posso un po' migliorare i vari box Ci sono anche i rail curvi, vediamo se li riesco a provare Ok sì. ragazzi finalmente ci siamo, stiamo salendo per farci sciatina con Little G Ha <laughs> ha ci vediamo la prossima volta adesso devo tornare a Monza che giornata raga che giornata ok tra l'altro arrivati praticamente siamo già qua allora Bene, carichiamo, bici, sci, venite a fare, mi cambio, Torna a Monza che domani bisogna aprire il park, spero che anche questo video vi sia piaciuto, siamo andati in bici, abbiamo fatto la gara di dual, abbiamo fatto il best streak, Ivo ha vinto il best streak, Ivo, è vero, forse non ve l'ho detto nel, nel video, abbiamo mixato penso i due, le due cose che apprezzate di più sul mio canale, sì, quindi e sci bici. e bici, ricordatevi di iscrivervi che mi farebbe un sacco piacere, grazie a tutti sempre per il supporto, è sempre fondamentale, ci vediamo a un prossimo video.